Sin da piccolo ero bello spericolato, ho amato gattonare bello rapido e poi quando sono cresciuto un po' ho iniziato a correre sul mio triciclo. Ricordo come se fosse ieri quando lungo il corridoio di casa nostra entravo poi dentro la cucina, facevo il giro del, del tavolo e poi riuscivo nella fata. Spesso mi andavo anche a scantare contro qualche divano, <ride> contro qualche spigolo, eh, però mi alzavo sempre con grande entusiasmo. Per me partecipare a un evento ufficiale sulla sull'attelistopicina dove non si corre dall'ormai lontano 1971 sarà una grande emozione, un vero onore per me. È passato mezzo secolo dall'ultima volta in cui si è corso su quel tracciato. E attraverso l'Ema Racing ho ottenuto un, un veicolo da corsa, una Renault Wingo Cup, e con cui parteciperò a questa, a questa gara. È di fatto la realizzazione di un sogno perché partecipare comunque a un evento ufficiale dove parteciperanno un sacco di piloti, anche titolati, gente che ha corso in Formula 1, gente che comunque ha corso il mondiale nei rally è davvero emozionante e spero di poter godermi questo, questa opportunità. Io sono un esordiente, non ho mai corso su un tracciato urbano, sono consapevole che anche il piccolo errore può costarti caro. Di sentire l'emozione e di vivere fino in fondo a prescindere quello che poi sarà il risultato.